La carta di oggi. Questa carta ha moltissimo a che fare con il cuore, con il quarto chakra. Intanto il simbolo del quarto chakra è proprio una spirale, senza inizio e senza fine, che si stende. Che prima o poi, proprio perché non ha un inizio e una fine, passa dappertutto, nel piccolo come nel grande. Ed è proprio una delle caratteristiche dell'ascolto del quarto chakra associare, avvicinare il piccolo e il grande, trovare corrispondenza nelle cose piccoline e nelle cose grandi. Banalmente ci sono delle giornate in cui decido che per qualche ora mi dedico a risistemare qualcosa che sia un cassetto, che sia casa mia, che sia il balcone, sia lo spazio dei gatti, i letti, lavoretti banalissimi ma specifici, anche abbastanza impegnativi, che riordinano, buttano quello che c'è da buttare e sistemano meglio quello che c'è da tenere. E uno dice, sì, con tutti i problemi che ho nella vita, ora stai a vedere che mi metto a riordinare il cassetto della cucina per stare meglio. Non funziona. E invece c'è proprio una corrispondenza, uno a uno, tra il piccolo e il grande, e abita qui, nel quarto chakra. Ho fatto l'esempio di riordinare il cassetto o la casa, ma in realtà la possiamo fare anche su tanti altri piccoli gesti quotidiani cucinare il pranzo, ad esempio, lo posso fare perché sono obbligata, buttare lì due cose e vada come vada. Lo posso fare in modo ossessivo, devo bilanciare tutto, devo fare tutto perfetto, non sbagliare niente, oppure posso farlo prendendomi cura. Può darsi che oggi prendermi cura di me, se cucino per me, o dei miei familiari, o dei miei amici, se cucino per qualcun altro. Può darsi che oggi prendermi cura, voglia dire, scaldarmi una pizza. Può darsi che voglia dire prepararmi delle verdure scelte, lavate, tagliate, condite con tutta la cura del mondo. Ogni giorno è diverso, però è una cosa abbastanza quotidiana e ordinaria cucinarsi il pranzo. Nel piccolo si riflette moltissimo nel grande e così in tante altre piccole attenzioni che possiamo avere nella nostra vita. Il modo in cui scegliamo di parlare con le altre persone. L'attenzione che scegliamo di dare o non dare alla strada che stiamo facendo per andare in qualsiasi posto, al lavoro, a fare la spesa, a fare una passeggiata. Posso guardare per terra e perdermi nei miei pensieri oppure posso magari guardare gli alberi che ci sono accanto al marciapiede o nel parco. Ogni minimo dettaglio a cui do attenzione durante la giornata, entra in questo vortice. Da qualche parte è compreso in questo vortice che non ha inizio né fine, ha un movimento continuo che passa dappertutto. Quindi curare le cose grandi a volte passa dalle cose piccole. Ci sono problematiche o difficoltà enormi che non potrò mai da sola risolvere, non potrò mai pensare da sola, esempio estremo, di far finire la violenza nel mondo, di porre rimedio alle guerre, di sanare le ingiustizie. Da sola non ci riesco. Però da qualche parte, se io mi ricordo che c'è questo movimento a livello di quarto chakra, a livello del cuore, di scambio tra il grande e il piccolo, non c'è più egoismo e non c'è più solo altruismo, c'è un prendersi cura nelle cose che fanno parte della mia quotidianità. Sono le cose piccole, quotidiane, i piccoli atti di cura e d'amore che facciamo nel quotidiano, che influenzano, uno dice a lungo andare, anche meno, che influenzano in modo anche molto diretto e rapido quello che mi accade intorno come vivo la realtà, ma soprattutto che cosa mano, qual è il mio contributo al mondo, no? Su questa carta c'è disegnato insieme alla spirale un triangolo. E il triangolo combinato a questo vortice è proprio come una lente di ingrandimento e di riduzione, è proprio come fosse il portale che mette direttamente in contatto il grande con il piccolo. Quindi facciamo un altro esempio semplicissimo. Stamperai queste carte, stamperai questi libri, li darai a chi li vuole, se li leggono in 100 forse è tanta roba, magari li leggano in 10, magari in 2, <ride> magari li iniziano e, e poi non interessano più, se li prendono perché hanno dei bei colori, ma poi non, non importano più e non importa. Non è il risultato in questo caso. È ovvio che io spero di vendere 5 miliardi di copie e di diventare il nuovo Stephen King della spiritualità. Però, scherzi a parte, chi se ne frega di quante copie si vendono o di quante persone decidono di avere queste carte. Il movimento interessante è la spinta che c'è sotto. Sono sicura che se seguo questo vortice sotto di movimento che arrivino a due persone, a 200, a 2000 o diventino un caso di editoria mondiale, arriveranno a chi devono arrivare. Sarà la cosa giusta, non perché la giudico io, ma perché è la vita che me la porta. È un movimento non di ragione, è un movimento di sentimento. Il quarto chakra è un punto dove il sentimento nel cuore risuona fortissimo, è proprio come una porta, come la disegna questo triangolo qui. Ecco, se noi ce lo ricordiamo che non vale solo per le emozioni, ma anche proprio per la quotidianità, per i gesti di tutti i giorni, per la presenza che ci metto, per la cura, per l'amore che riesco a infondere in quello che faccio, per me, per il mondo, per la mia casa, per i miei animali, per i miei genitori, i miei figli cambia tutto. Immediatamente, senza dover aspettare chissà cosa, immediatamente accade che c'è un ritorno di sentimento. Magari in forme inattese, magari in forme che per la ragione sono semplicemente delle coincidenze, ma io guardo questa carta e mi dico, sì la coincidenza esiste nel pensiero, ma nel mondo del sentire, del sentimento, c'è un collegamento di tutto, ogni piccolo gesto si collega a tutto il resto, grande, piccolo, minuscolo, immenso. Ecco, questa è una cosa interessantissima da tenere presente mentre facciamo la ginnastica. Iniziamo a farla per noi, per sentire il nostro corpo, per avere energia, per stare bene, perché ci richiama? E poi pian piano più la interiorizziamo e diventa parte di noi più si riflette in modi per la mente inimmaginabili anche su tutto il resto, anche su tutti gli altri, anche sull'ambiente dove la faccio, la ginnastica. Se verrete sabato a fare il lavoro con le carte qui a casa mia, sentirete l'atmosfera che c'è. Magari è bella o brutta, per voi non lo so, però sentirete che c'è qualcosa di particolare. Perché ci faccio la ginnastica tutte le mattine. E facciamo la ginnastica come tutte le mattine. Via il microfono e sulla musica. A volte anche senza tanto parlare piccoli gesti come la ginnastica riportano un po' d'equilibrio, un po' di centratura. Grazie a tutti per aver partecipato, come dicevo prima vorrei fare un lavoro online martedì prossimo, un gioco con le carte di accompagnamento alla chiusura che inizia ad avvicinarsi di quest'anno e alla preparazione per l'inizio del nuovo e per chi ha modo e occasione vorrei invece lavorare questo sabato stesso lavoro ma in presenza questo sabato pomeriggio qui a casa mia sul set della ginnastica del mattino sentiamoci aggiorniamoci chiedetemi tutte le informazioni a domani mattina alle 9 ciao grazie buon martedì